Grazie Presidente. Allora, eh, devo dire che sia l'assessora Margherita Gatta che anche l'ingegner Fabio Pacciani, capo dipartimento Simu, hanno detto e spiegato un po' come sono andate le cose anche dal punto di vista tecnico, eh, che tipo eh, di eh, interventi. Deve essere fatto su, eh, devono essere seguiti su questo ponte. Allora Io prima di tutto voglio dire che eh, abbiamo come Commissione convocato subito una, una riunione eh, invitando tutti i comitati di quartiere eh, che eh, chiaramente ehm, in quel momento come anche adesso, però in quel momento, soprattutto appena accaduta eh, la vicenda della chiusura eh, totale del ponte, eh, hanno subito chiaramente eh, mh, alzato la loro voce per un disappunto perché eh, due quadranti di un grosso eh, centro abitato del municipio Sesto vengono di fatto eh, tagliati in due. Quindi, eh, come ho detto anche in Commissione, io ho sentito subito la necessità di eh, convocare una Commissione, chiaramente sentendo eh, sia l'assessorato che il Dipartimento. E in quella Commissione già erano pervenute delle prime eh, risposte ai cittadini, in, perché il Dipartimento Simo insieme al Municipio eh, Sesto con il Presidente, l'Assessore ai lavori pubblici, con il Presidente della Commissione dei lavori pubblici si erano subito mossi, erano presenti anche loro in quella Commissione e quindi già da lì si è iniziato già a parlare dei vari interventi che eh, si eh, sarebbero dovuti fare. Cosa succede? Io capisco che chiaramente la cittadinanza è, è come dire, arrabbiata, e um, volevo un intervento eh, magari eh, più eh, vicino eh, al, al, fatto, al momento in cui era accaduto che mm, la strada chiudesse su quel ponte, però è anche vero che noi stiamo parlando, come ha già ci ha detto l'assessore Gatta, di un ponte che eh, chiaramente avrebbe avuto bisogno già negli anni di interventi e quindi siamo chiaramente arrivati nel momento in cui eh, questi interventi sono ormai più necessari e non più procrastinabili. Ma per fare le cose per bene è chiaro che c'è bisogno di eh, organizzare gli interventi. Infatti, da subito il Dipartimento Simu si è messo in, in azione eh, proprio per, il, per individuare un progetto. Da subito la progettazione è per i lavori susseguenti. Da subito il Dipartimento Simu ha eh, studiato insieme al Municipio il modo per aprire almeno ai pedoni e, e ai ciclisti una parte del ponte. Perché io ricordo che in quella sede, cioè in commissione dei Lavori Pubblici, i cittadini avevano chiesto un percorso alternativo, ebbene anche questo è stato vagliato dal Dipartimento SIMU e si è visto che eh, non, è, eh, non era possibile, anche quello nell'immediatezza, eh, realizzare un... Silenzio percorso, in per favore. Prego consigliera. Grazie. Un percorso pedonale eh, perché chiaramente bisognava comunque studiare eh, la messa in opera di questo, eh, di questo percorso, anche parallelo magari al ponte interdetto. Quello che io voglio dire è che tutte le tappe sono state fatte in tempi, devo dire la verità, perché io tante volte devo essere anche critica, non, non dobbiamo mai perdere il senso del di essere autocritici e critici, bruciando tutte le tempistiche che certe volte è vero sono lunghe eh, per molti motivi, però io devo dire che sia il municipio e sia il Dipartimento ha subito risposto chiaramente il tutto anche coadiuvato dall'assessorato. Ora, come abbiamo sentito anche dall'ingegner Pacciani, siamo arrivati a un punto in cui chiaramente si aprono eh, diversi discorsi perché sono state fatte le famose prove di carico sul ponte e che non era possibile farle prima perché bisognava individuare anche questo fatto in tempi record una ditta che lo facesse, una impresa. Allora, oggi eh, la mozione che andiamo a presentare è firmata, devo dire, da gran parte, se non da tutti i, movimenti, eh, i consiglieri di maggioranza del movimento e anche da parte dei fratelli d'Italia che però oggi non vedo seduti qui negli scranni. E di, e noi appunto vogliamo, questa mozione l'abbiamo già presentata il 10 maggio, ma eh, per eh, una calendarizzazione eh, delle sedute di... Ehm dell'Assemblea Capitolina siamo andati a finire ad oggi, comunque un impegno appunto alla Sindaca, agli assessori eh, competenti per porre in opera in tempi brevi e nelle eh, more della progettazione e realizzazione dell'intervento di ripristino definitivo del ponte originario, un ponte provvisorio di tipo Bali o similari, chiaramente il tutto nell'eventualità che il Dipartimento Simu non riesca ad aprire eh, questo ponte, come abbiamo visto, ad una viabilità. Infine chiediamo sempre alla Sindaca e all'assessore competente di individuare le risorse economiche necessarie per fare sia appunto i lavori provvisori che potrebbero essere eh, la messa in opera di un ponte Bali o Silenzio similare. Silenzio, per favore, un attimo solo consigliera sul fondo grazie grazie infinite prego consigliere e comunque consigliere. appunto come dicevo cercare di individuare delle somme perché ricordiamoci che qualsiasi cosa che Roma Capitale realizza ha bisogno di una copertura economica. Allora, per quanto riguarda sicuramente i lavori di eh, ristrutturazione, eh, come abbiamo sentito e come c'è stato più volte confermato eh, anche in commissione eh, dall'ingegner Pacciani, sono lavori che eh, sono fondi economici eh, che vengono presi dall'accordo quadro aperto appunto per le opere eh, stradali come ad esempio il, i ponti e quindi è un appalto aperto per chi eh, conosce della materia, l'accordo quadro è un appalto sempre aperto dal quale appunto di volta in volta si attinge quando ci sono dei lavori da fare programmati e non programmati, per questo non ci sarà da attendere chiaramente eh, come qualcuno aveva paura le, eh, molto tempo perché invece c'è un appalto già in corso. Quindi io credo che tutto è stato fatto e noi appunto abbiamo protocollato questa mozione che stiamo discutendo proprio per dare manforte a quanto verrà appunto realizzato. Grazie.